Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Ciao a tutti. Eccoci nello spazio riservato a come imparare delle canzoni semplificate al pianoforte. Oggi siamo in compagnia di Francesca Lamacchia, che ci aiuterà nella canzone di... L'addio di Comacose. Di Sanremo 2023. Sì. Dopo la sigla. Ah, ah. Canta, canta. Bene ragazzi, questa canzone si compone di quattro accordi all'inizio che sono il Re maggiore, quindi Re, Fa diesis, La Poi avremo il Fa diesis minore, Fa diesis, La, Do diesis Poi il Sol accanto, Sol, Si, Re E ancora accanto il La maggiore, La, Do diesis, Mi c'è un'introduzione con il si minore anche quindi si re fa diesis e la canzone fa così C'è una ringhiera sul tuo che è sempre stato un strapiombo. Lo sai so che mi è piaciuto anche caderci. Sì, però mica puoi toccare il fondo. Magari è solo questa vita strana con le valigie sempre mezze fatte. Magari è solo che ci si allontana. Se si vuole ciò che si combatte e sparirà. Ma tu promettimi che potrò sempre Come abbiamo visto, qua ci sono due nuovi accordi, che sono il Mi minore, quindi Mi, Sol, Si, e il Sol minore, Sol, Si bemolle, Re. Quindi, E comunque andrà... E poi, come l'intro, la Dio non è una possibilità... Dopo la canzone riprenderà con la strofa e il ritornello, ma gli accordi resteranno sempre gli stessi. Bene, come abbiamo visto, anche questa è una canzone semplice da suonare al pianoforte. Io ringrazio Francesca. Grazie a voi, grazie a te Mario. Grazie a te per averci aiutato e vi ricordo come sempre di iscrivervi su questo canale e attivare la campanella così ogni qualvolta esce un video nuovo potete guardare subito quello che è uscito. Come fa Francesca sempre. Ovvio. Appena esce il video, alla prima visualizzazione, Francesco, lo vedo proprio. <ride> e poi inoltre, se voleste accompagnarvi anche utilizzando la mano sinistra, c'è un video che spiega come poterlo fare, quindi potete guardarlo, vi lascerò il link in descrizione. Ok? Ciao, ciao ragazzi! Ciao! Alla prossima!